bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite raga oggi siamo in un tour della mia e quella di refro mappa Attenzione, sfilata, raga. La che ho perso il Refru Refro. Refro, ma refru, ah, sei? Eh, eh, sai, ma in che senso? Molti di voi ah, hanno già vista questa mappa. E, e niente, raga. Oggi un piccolo tour, un piccolo dimostrazione di come fare alcune Dunque, cose. Ragazzi, di scusate, vi ho, vi ho salutato. Non vi ho salutato. Giusto, giusto, ci ho salutato. Mm, perdonatemi. Perché. per Salute. la mia indegnità Saluta, saluta merda no. <ride> Tu con l'user No, no, no, eh, no Ok, oh, basta passeggiare. Allora, eh, partiamo con l'esterno L'esterno, raga Abbiamo fatto parte sinistra della mappa Un piccolo laghetto dove Refro può fare il suo bagno e eh si sì, mi posso pulire qualche volta Si può pulire ogni tanto Qui abbiamo a, fatto ref una mini spiaggia con le canne da pesca mini Tutto mini per lui che è mini Perché esatto <ride> E niente raga questo qui è solamente per dare colore alla mappa Tutto qua Sì ma non Queste... per dire ragazzi però i, mo i molluschi sono messi uno per uno eh? Sì uno per uno raga eh. vedai Messo no, in, anzi, ragazzi, ne metto eh. un altro. Il, in, in live praticamente lo metto un altro. Vai vai. Fai vedere che l'abbiamo fatta noi. Wow! Vai! No, un applauso. Sto piangendo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. un piccolo barrettino, esatto. la televisione per guardarci le partite. Quando magari abbiamo finito la mappa sfilata, andiamo a vedere le partite, un, birre, un berrino E, e niente, eh, stiamo qua. E così vi potete prendere durante la sfilata. Refro oh, qui fa lo che... schiavo, fa il barrista non, non pagato. Non pagato? E, perché... Esatto, perché è lezzo e. Eh, <ride> quello si sapeva. Oddio, che bug. Vabbè, Poi, Poi esci di qua, ti metti a sedere con questo super mega tavolone slargato. E niente, <ride> così è l'estetica. raga l'estetica. Allora, per vedere tutte quante le funzionalità di questa mappa, però, bisogna avviare la mappa. Se no, è che si fa? Non si fa eh. nulla. Visto? E quindi, direi sì, di atti. Anzi, mettiti qua. Per noi ci vorrà circa 30 secondi. Per voi 0, 3, 2, 1 e 0. Visto? Nulla. Ecco, vedite, è fatto da Fatta vedete. Fatta da da Fatta da da del Esatto, esatto. Eh, eh. Anche e la mappa te... lo sa Allora eh, Raga il minigioco ve lo faccio vedere dopo a fine mappa eh? Che a meno ma... Vi spiego un po' più come signore, funge Dica. Signore ma Il giochino eh... Minigioco a fine mappa ah, Eh. Okay. No a fine mappa sì. A fine video ve lo dico come funge Iniziamo Sto qui raga l'entrata c'è scritto sfilata da De e Alessio Facciamo sì, eh. conto che Refro è un partecipante la freccia esatto. indica spudoratamente la sinistra e quindi sicuramente non ma, dovrete andare a dritto stuttido, Esatto, conto, come, come, come gli altri fanno così Sperando che con la esatto. forza del pensiero si apra, ma in realtà no Quindi <ride> vai pure giudici. a sinistra Io intanto per i giudici, una cosa più tecnica raga Allora, per i giudici abbiamo questa scritta qui sulla destra Sotto il caso c'è qualcosa, piccola per prenderla non è il primo cassonetto O comunque se ci volete provare Provateci C'è solamente un sacco della spazzatura Che potete picconare Invece sotto ah, il secondo cassonetto Infatti c'è anche una frecciottina rossa Piccolo indizio C'è, per l'appunto queste tre lattine Che è una specie di chiave raga Che serve per aprire per l'appunto la porta Ecco fatto Come magia raga che magia Attenzione due, pom due pompa Nel caso avessimo due giudici E laggiù cioè il partecipante questo qui raga è la... il primo piano abbiamo qui che attenzione attenzione la stanza finale solo per, il a... solo per il più alla moda che non si può aprire quindi vedrete dopo come funge qui abbiamo la, la regepsh, regepsh, come cazzo dice, reception come si dice reception Recep reception eccola qua si sì, sono 25 euro al persona vabbè e... <ride> qui abbiamo <ride> abbiamo le sedie si può dire che non so, abbiamo le sede per chi, per le persone che magari non vogliono partecipare, perché ma vogliono solamente vedere. Perché? Per le persone passate, prendono le scale, per quelle non passate, in faccia e esatto. dovranno aspettare qui. Le persone passate, o altrimenti di solito aspettano qua per vedere anche gli le, le sfilate delle rampa. altre persone. Esatto, come va? I partecipanti dovranno andare dritto di qua. E invece i giudici dovranno passare da questa monoscala. Raga, ci sarà una scala unica. Che eh, è una specie di, di scorciatoia per tutti e tre i piani Anzi, tutti e due piani Perché in realtà sono due piani sopraelevati E, e ah, quindi... signore, lei deve, deve dire anche... Giusto, che giusto Giusto, eh, giusto. Eh, eh, eh. giusto. Allora, allora, qui abbiamo, raga, un segnale di stop Perché la fila per i partecipanti deve iniziare da questa linea Raga, non, non state qui Perché se no è vedete? una cosa allora, bruttissima e spropositata questo è da sicuro. Qua siete da Hitler. Sì che non è buono. Mi piace. Sì, e. Sì, sì, sì. Mi piace, il voto 10. E lui andrà nella stanza. Round finale. Questo... Andranno al round finale, raga, perché ci sono ben tre round, non di più. Questo qui, raga, è la scala per i giudici. Che ovviamente continua. Vedete, continua, continua, continua. E va qui. E... Eccolo qui il round finale. Sempre tutto uguale. Il tunnel, eh, raga. Uguale. Rispettare sempre la fila. Ok, mi piace. Questo qui è il semifinalista. Let's go by eh, là. Ma grazie E qui raga andranno i finalisti Se c'è solamente uno di finalista Ha vinto lui per l'appunto Se ci sono di più Raga o scegliete voi O fate scegliere a una chat se siete live E, e niente Io Io lo uccido <ride> No, scherzo. <sì. ride> oh, <no. ride> okay. E raga lui oh, ha ragazzi. vinto Quindi passa per la stanza finale Cassaforte attenzione Esatto e questa qui è la stanza finale del vincitore, ma non. Non quella proprio finale del tutto. Perché, raga, come potete vedere laggiù: Il trono aspetta a te. ci sarà? Cosa ci sarà? Ovviamente chi segue tanto il canale già lo sa. Però, per chi magari è nuovo, è molto. Cioè. English, motherfucker, do you speak it? Tu speak it? Questa qui, raga, la postazione di refro. Faccio spiegare a lui tutto. Anche se minimale. Allora, anche perché non si può noi, fare invece... di molto Vai spiegate eh, l'ultima no. stanza ah, ah, Qua c'è la, la, la freccia Che dice la mia e la sua Adesso lui vi dirà la sua La mia eh, io sono, sono seduto qua Di, so, eh, di solito Come vedete avevo, ci siamo sprecati Abbiamo fatto anche la playstation con cioè, questo Di qua invece, invece la qua. postazione Raga era bianco un giorno questo letto eh, dalla, nuova, dal nuovo, dalla nuova season è diventato oro ma Ok sì. Vai pure, allora, trono aspetta a te, hai vinto. Questo è GG. Hai vinto e c'è trono aspetta a te. Allora io vi butto perché sono bravo. Mi è aggiunto anche che il che suono, raga. Stanno? Cioè, apprezzate i dettagli. Su. Allora, allora è è questi pieno d'oro. Eccolo qui. Oro, soldi, money. Nice. Cosa finale? La oh, cosa finale. Farlo. Vabbè, qui, questo è il tuo premio. Ma credo si, si sia capito. Parte e finale. Croce. Vai pure. Razzo. Sei. Raga, la parte finale. Sì. Praticamente vai dentro e vai all'inferno. E muori. Esatto. Ma hai isto dove siamo, eh, raga? Eh, eh. Molto, molto easy, raga. Bastava collegarli, e tutto fatto. Esatto. E, poi da e qui, qui ci dovrebbe essere il vincitore. Esatto. Dopodiché, poi, raga, per vedere chi è che ha vinto, fai così: dagli armi al partecipante vincitore. E lui, ti sì. Uè, viva la mia mira, viva la mira! Un attimo, un attimo devo, devo prenderla, Gari. Eh. Eh. Ok, ah, okay posizione finale eh. numero 1. Uh, ha vinto Ref, wow, non ci vuole mai scommesso. Eh, la, mia prima, la mia prima sfilata che vinco sì, <ride> Wow. Dai, guarda, terminiamo la partita. Perché vi devo dire il minigioco. Quindi, esatto. let's go! terminiamo la partita. Ecco terminata. Allora, ragazzoli, il minigioco molto molto semplice. In giro per, per la mappa sono nascoste male. 5 piccole uova di queste dimensioni qua. Trovale, Scrivimi su Instagram e riceverai un regalino. Regalino nel senso di item su Forte E qui c'è il mio Instagram oppure raga su Telegram, link in descrizione. Come troverete in descrizione il canale del Refrozzo Lezzone. Le eh sì. The Alpha LSB. Ah. E eh si sì, raga praticamente abbiamo un coniglietto Due bananite e due pesciozzi Tutto qua dovete cercarne la mappa Mi raccomando impegnatevi E mandatemi tutte le foto Perché dovete stare vicino al, all'uovo Per l'appunto che vedrò per esempio se è qui l'uovo Dovete stare così Mandarmi la foto compreso anche il vostro nickname Se no porco diaz Cav Cavolo Beh, ne so io se no, il regalino a... E eh. niente raga Tutto qua Adesso se volete vi metterò un po' di visuali dall'alto della mappa in terza, perso in terza persona. E... Un po' di spezzoni e niente. Ci becchiamo. Bella bella raga, quanti like? Sì, eh, bella bella, hai like. Bo, dai, dai, stiamo bassi, eh. Sì, sì, sì, per il prossimo video che uscirà. Decidete voi come volete, volete vol vorreste il prossimo video? E lo scrivete nei commenti sotto al video. Direi di fare... 25 Sì vai Vai devo pensare a 30, 25. ma 25 è buono, è buono